Quella è una moto elettrica e questo è il Monza Pizza Bike Park E oggi gireremo Faremo con le moto elettriche al Monza Pizza Bike Park Per chi non lo sapesse qualche mese fa ho comprato una Talaria Sting Una moto elettrica per gli scettici è un ibrido perché comunque è leggerina Pesa solo 60 kg rispetto ai 100 kg di una moto da cross Non ha i pedali quindi non è una bici elettrica Ha il gas Perché io giro sempre la chiave Ha ah, il gas Come le moto vere Ricordatevi di spegnerla sempre Quello qual è il problema? Quanti cavalli ha? 8 cavalli di serie E nel caso se volete una recensione della moto Vi lascio qui in alto il video che ho fatto quando l'ho comprata Con oggi iniziamo una nuova serie Che sarà il backflip Con la talaria ragazzi Con la moto E Moto elettrica Un saluto a Luca Salvadori Che fa il mondiale con la moto E <ride> Sai serve indicizzare il video in qualche modo Non è sì, che è la... Quindi il mio obiettivo ragazzi È finalmente dopo qualche mese dall'acquisto Flippare questa moto elettrica Ma vi dire di più, in realtà io avevo già flippato la mini moto elettrica di Usquarna qualche anno fa, però chiaramente la minimoto è piccolina, leggera, non hai tanti rischi perché comunque è comunque veramente maneggevolissima eccetera, qui inizia ad essere una moto un po' più seria, 60 kg, 6 cartelli e rimane fermo sotto sopra so cazzi di bestia e tra l'altro io avevo anche fatto backflip con la moto, ma l'ho fatto solo nella piscina di gomma piuma, non sul duro, obiettivo della serie backflip con la moto elettrica però come ben sapete l'atterraggio è morbido c'è questo trucciolato che ti salva il sederino se sbagli ma per zittire le bocche degli invidiosi L'obiettivo è farlo direttamente su terra Nel suo ambiente naturale Il bosco Infatti raga Se raggiungiamo in questo episodio 20.000 like Io e il buon Buonivello Andiamo nel bosco Cerchiamo luogo perfetto per costruire un salto flippabile Lo costruiamo e flippiamo nel bosco Entrambi con la moto elettrica O metti il like e lo facciamo noi Se no puoi farlo tu se sei scettico esatto. eh, Prego Prego, vada. Facciamo vedere ai nostri affezionati come sale Come arrampica Dalla banalissima salita Ragazzi nel chill più totale No scendiamo un attimo da, da di qua Il trattore Secondo te si riesce a salire di qua È ripido eh uh -huh. Dagli Usti Magari se arriviamo da di qui Non so se mi vedete, ma io qui, cioè io sono quasi in piedi, è veramente ripido qua. Uh -huh. Piano, Ussis è ripido. Uh -huh. Adesso giro vogliamo proprio sturarlo il bike park e faremo tutte le strutture in questo video del bike park. Tranne la linea grande. No. No, no, no. no. no. no. E qui ti sbagli ragazzo. Dopo capirai cosa ti faccio fare sulla linea grande. Wow! fare il doppio che ha fatto Matt guarda ma è veramente peso. Volevamo provare a saltare da qua alla gobba dopo. provo provo a fare questo e saltare di fianco, a vedere se arriva alla gobba. Bene, vediamo se il video finisce qui con Toto Indurad 52. Devo tirare su come un dannato comunque. Eh. Peso questo, devi tirare su come un animale Ci sono arrivato, ho tirato su di bestia eh Direi che ci siamo scaldati per bene Ma adesso è ora veramente di iniziare a provare le strutture del park Partiamo dalla pump track, ci facciamo due giretti E poi cerchiamo qualche transferino da fare un po' particolare mm. Flat. Angelo Pellegrini Supercross? Sì, esatto Quale? Allora, abbiamo fatto tre giri Abbiamo già sgarrato C'è già una... il canale quasi Scusiamo Ricky Filippi che ha rifatto il kick Qualche giorno fa Scusa Ricky Lo rifaremo Ciao Praticamente vogliamo provare a saltare Al contrario i panettoni Della pump track Chiaramente è più difficile Perché al contrario Non hai la rampa E l'altra cosa difficile Con la moto È che devi tirarla su tanto Per farlo Quando non hai il kick Si usa la tecnica del sit bounce Adesso vi spiego che cos'è Normalmente quando si salta Si sta in piedi Si accelera un pochino in rampa E chiaramente si segue la rampa Con le gambe e con le braccia Però questa cosa Si sì, ti fa saltare Ma non ti fa Pompare in alto In moto Quindi cosa si fa la moto ci si siede in rampa e si tira al massimo indietro con tutte le forze che avete praticamente quasi come se si volesse uscire impennati ma in realtà col fatto che l'ammortizzatore si schiaccia in rampa e poi si rilascia in cima alla rampa se fatto nel momento giusto questa cosa ti fa proprio fum, schizzare in alto bisogna stare molto attenti a non andare in avanti troppo presto perché se no si fa johnny fronny vediamo allora su e giù accelero ok proveremo Bella, pulito. Bisogna abituarsi perché la cosa che sentiamo entrambi e io è che dopo che ti sei staccato i piedini si alleggeriscono un pochino dalle pedale, come se volessi andare in avanti. Quindi bisogna stare attenti. Cazzo, è divertente, eh? Vogliamo provare a sdoppiare le gobbe. Dai dai dai ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo Dai e eh. tirala su Puttana Provo anch'io Beh orco wow. Non riesci a fare anche quello dopo? Sempre giusto? E boh mi vedo Ragazzi, a me manca un pochino di potenzina in realtà Perché Ivo ce l'ha già maxata Vorrei avere un po' più di... Mm, mm. Quando... Che gli mm. manca David. Quindi il signor Talaria Italia David. Il dio delle Talaria Ci deve <ride> dare un po' più di potenza, no? Tutte ingheppate, Una dietro l'altra Guardalo qua Vediamo se riusciamo Super easy la cosa figa di queste motorette ragazzi è proprio che ti inventi steline Vabbè direi che questo salto sai che ci ha proprio imboccato per i panettoni 2021 che presi la mia prima moto elettrica Mi diedero del folle e ora è talaria mania Stavamo per andare sul bag e Sul mulce quando passando Di qua ci siamo accorti che in realtà C'è un transfer molto fattibile Il salto dovrebbe essere questo Da qui Qua inizia l'atterraggio Mi sembra morbido il raccordo Inizia a essere grossino come salto questo se ci fosse stato qui Matt Guada l'avrebbe fatto senza shapearlo Noi raga se non lo shapeamo tiriamo una giornata che. No, oh, oh, oh, oh. Buongiorno pescheria Molto, molto secca E si scava come niente, quindi è molto morbida Dovremmo fare un bel lavoro di shaping e Compattamento per evitare che appunto Le scaviamo con la trazione della moto hey, Guarda che bella Prime Per voi è passato due secondi Invece sono passata mezz'oretta per fare questo kick Abbiamo cercato di dare un raggio molto piatto alla fine Perché il salto è lungo Quindi abbiamo cercato di aggiungere terra sul raccordo Scavar via la punta E okay, la rincorsa Abbiamo spostato il telo Però sotto è bello fradicino Dai prova Pro... a fare un su e giù Vediamo Il creatore deve sempre provare il salto Perché se è sbagliato sì, Almeno cazzo. ho sbagliato colpa. io colpa mia È la cosa che di solito non succede mai Crankworx per sì, eh, costruiscono ops. e poi i rider provano lo stesso E muoiono, bastardi Eh, ci sta, ci sta Il punto è da dove partire Per non overshottare Cioè la cosa è che noi non siamo esperti ragazzi Noi in bici abbiamo dei riferimenti con le moto e tutt'altro Quindi io non so se da qua, se do tutto Se arrivo almeno sopra, boh eh, proviamo. Inizio ad avere una leggera ansietta, anche perché inizia a essere un gap abbastanza huge. Arrivo, oh, la madonna! Cheat, eri lungo anche se è qua. Ma ero, ero, ero nel landing praticamente. Rifo, rifo ce l'ho. Io parto da qui full. Madonna che figo Sì ma oh zio io full E arrivo pelatissimo Arrivo proprio al pelo Prova la tua velocità sì. Ti tiro ma non lo fai Almeno vedi la velocità sì, Si caccia? Sì si caccia zio Ma gli forza. dico Finca che ansia Eh non è proprio così piccolino eh Vado Primo test Ivo Fottana <ride> che figo Salto molto bello Siamo un po' rigidini Ci vuole lo stile Si può whipare veramente adesso L'occhialetto così fa guadagnare non solo velocità Mi fa guadagnare punti stiz Non so se vi siete resi conto che hanno una forma un po' particolare qui in alto Questo qua è un pannellino solare Infatti ringraziamo Outof che ci ha fornito questo occhialetto veramente fenomenale Che si scurisce da solo a seconda della condizione di luce Proprio perché con questo pannello solare lui rileva la luce e scurisce la lente Io non leggo Made in Cina Leggo solo Made in Italy lì Yeah e non so se ve lo ricordate ma io questa tecnologia ve l'avevo già fatta vedere in un video di sci quest'inverno su questa mascherina l'electra sempre di out off, che ha la tecnologia del pannellino solare dentro la mascherina e voi andate con un occhiale specchiato nel bosco arrivate al punto un po' chiuso con gli alberi buio totale invece questo cosa fa? voi avete tutta la situazione di luce arrivate nel bosco boom buio questo si schiarisce comodissimo se volete cercarli sul loro sito questi sono i bot 2 sono appena usciti me li hanno mandati a me in anteprima in teoria per quando uscirà questo video dovreste trovarli già disponibili Online, se no controllate nei rivenditori perché saranno disponibili prima nei rivenditori e poi online fanno anche chiaramente prodotti normalissimi, lente normalissime, fotocromatiche o anche non fotocromatiche normalissime per occhiali e mascherine andate a dare un occhio in descrizione e adesso raga devo provare il mulch ok è ora di provare il mulch ma non ci fa molta paura secondo me perché ormai abbiamo saltato di là raga infatti guarda è morbido già, è già andato morbidissimo vediamo Oddio che stecca Bello però Trenino, trenino sul mulch vai Da dove riusciamo a partire per passare il mulch? Più vicino possibile alla rampa Vabbè tu, la tua è maxata bastardo Ce la farai da un metro dalla rampa Vediamo, pronto? Via Vero full eh? Andiamo ancora un'altra moto avanti, e secondo me potrei essere al mio limite. Siamo più o meno a 5 metri da rampa, secondo me devo partire cattivo. Oh, uh, passato però, pelato però l'ho passato. No, ma lui può partire da più avanti, decisamente. Facciamo il conto vero: rampa 1, 2, 3. che palle, perché non i salti? Dai, dai, provalo, vai. Ma guarda l'ha passato il bassardo! cazzo fai a passarlo da qua? Io non ce la faccio a passarlo da qua Dai da 4 metri provo io Due passi raga due passi Tagli è tutto Oh, è andato di là, eh? Ma ah, vi dico, ragazzi, mi raccomando, se lasciate 20.000 like è per fare l'episodio dove flippiamo nel bosco. Però nel secondo episodio, ragazzi, io vi dico, mulch grosso, boner, che lì ci si caga addosso. Linea grande. Linea grande, raga. No. E chiaramente flipperemo direttamente già qui al park con le talaria, prima di farlo nel bosco. Sai come chiudiamo il video? Per fargli venire un cagotto. Ti ricordi come ho saltato con la l'ultima volta sul bag? I won't let you down